A lei consigliera, non ci sono iscritta a parlare, nella discussione generale il consigliere Terranova, prego consigliere, per dieci minuti ne ha facoltà. Grazie presidente, ma io credo che questo consiglio eh, si possa trasformare in una buona occasione, perché sinceramente eh, diciamo, le premesse non erano poi così positive, ma bisogna sempre avere fiducia negli uomini, anzi direi prima nelle donne e poi negli uomini, perché bene o male si può riparare sempre e eh, diciamo, cominciare a percorrere la, la giusta strada. Perché può essere una buona occasione? Ma perché mi sembra che sulla eh, limitazione o comunque mettere delle regole eh, sulla gestione delle attività che una volta erano considerate anzi erano illegali e che oggi invece vengono gestite direttamente dallo Stato, sia comunque una buona cosa che possiamo fare per la nostra città, perché Roma, sotto questo punto di vista, lo ha detto bene la collega Seccia non è una città come tutte le altre, è una città che negli ultimi anni ha visto incrementare questo fenomeno in modo veramente significativo. Io ricordo nel 2014, se non, se non erro, quando da consigliere municipale, insieme alla collega Iorio, ma lo, probabilmente lo abbiamo fatto, se non ricordo male, in tutti i municipi, presentammo del, degli atti, delle mozioni, degli ordini del giorno, delle risoluzioni, proprio per convincere o comunque impegnare i presidenti di municipio a intervenire nei confronti del, dell'allora sindaco Marino, proprio per... Eh, intraprendere delle iniziative nei confronti del, eh, del, della patologia legata al gioco d'azzardo. Ricordo persino de, su, proprio su proposta del, del Partito Democratico la richiesta di adesione del Comune di Roma al Manifesto dei Comuni proprio per, contro il gioco d'azzardo. Quindi tutta una serie di buoni propositi che effettivamente facevano ben sperare rispetto a questo tipo di di iniziative. Devo dire, ahimè, che evidentemente in altre faccende e affaccendati poi il, il destino di, questo, di quanto promesso, di quanto eh, indicato in, quelle, in quegli impegni, poi ha lasciato eh, la strada, ha lasciato il posto ad altre, ad altre situazioni. Però oggi possiamo rimediare. Ho appreso, con, se non ho capito male, con piacere che il Partito Democratico aderirà all'approvazione di questa delibera su questo regolamento al di là del diciamo ci sta pure del, de, delle sottili polemiche anche del, eh, dei colleghi eh, di Fratelli d'Italia evidentemente anche da parte loro c'è una propensione non abbiamo nascosto nulla eh, co eh, colleghi sul fatto che ad esempio sull'autotest nell'inserirlo nel, nel regolamento avevamo preso spunto dalla delibera sulle linee guida quindi nulla di strano quando c'è un obiettivo eh, comune si può lavorare eh, insieme per raggiungerlo allora eh, io credo che questo consiglio dalle eh, premesse non proprio positive si possa effettivamente trasformare in qualcosa di positivo e che l'aula spero all'unanimità voglia approvare questo regolamento dare qualcosa di buono a Roma non dovrebbe avere per forza di cose qualcuno che eh, no, diciamo, eh, propone gli altri proprio perché eh, a proporre è stato quel qualcuno allora non è il caso no, di, eh, di farlo proprio e di portarlo avanti allora, chiedo ai colleghi dell'opposizione di trasformare quella sensazione negativa con cui ho aperto questo intervento, ma anche poi immaginando che si potesse trasformare in una buona occasione, fare in modo che questa buona occasione non sia solamente qualche parola detto, detta dal sottoscritto, ma che sia patrimonio di tutti. Grazie.